Ciao ah, ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono i Gorsardi, trovate tutto su di me su www.gorsardi.com Lezioni, corsi, libri, eh, di tutto eh, Di tutto no, però c'è un bel po' di materiale, dai Inizia a ingranare eh, Oggi voglio tornare sul capitolo brani, diciamo per principianti, però chiamarlo così non mi piace molto Diciamo per chi si avvicina al basso o per chi magari vuole rivedere anche come è successo anche a me, eh, le basi dello studio, ovvero come il portamento degli ottavi, eh, la ritmica, eh, diciamo proprio le basi de del nostro strumento, suonando dei brani, quindi divertendosi, e come avevo già fatto in una puntata precedente dove avevamo visto, non mi ricordo quale brano, <ride> facendo un po' di cose in questi giorni eh, mi sfugge. Comunque il, il concetto di base è quello di eh, registrarvi. Io fornisco sempre la base senza basso, insieme al legato al pdf, con la trascrizione, in modo che potete oltre che divertirvi di più perché eh, magari quando ero all'inizio io ci fosse fossero state tutte queste tutto questo materiale che si trova oggi e, comunque potete divertirvi perché suonare senza il basso originale sotto secondo me è più divertente e inoltre se ne avete modo registrarvi e poi riascoltarvi. Allora, il brano di oggi è Every Break You Take dei Police, brano del 1983. Io l'ho visto e l'ho sentito e l'ho suonato per moltissimi anni, e tuttora continuo a sentirlo in giro, online, o nei tutorial, ehm, come un brano che è stato registrato e che va suonato eh, in un certo modo, ovvero eh, c'è un po' la convinzione che eh, Sting abbia registrato eh, ovviamente il basso, ed è giusto, e basta, invece c'è una caratteristica che io ho scoperto forse da un paio di anni che eh, sono due tracce: eh, sovrapposte, una di basso, con il classico suono, probabilmente di un preciso di questo brano di Sting eh, con Pug Muting, ora ci arrivo, però, e uno di contrabbasso che fa la figura. Della cassa, cioè tun tun tun. Ecco, questo può sfuggire, ma se ci fate caso, soprattutto ci farete caso quando vi, quando vi ascolterete la traccia che vi metto di sting l'originale. La metto un pezzettino, non so cosa si sentirà da questa cassettina. Eh, ripeto, ve l'allegro poi a tutto il materiale e sentirete, soprattutto se vi mettete cuffie, che c'è la linea di ottavi e la linea, appunto, di contrabbasso, come scende il video infatti dicevo Mh, questo video è un po' fasullo invece in realtà l'ha registrato davvero e fa segue la casa eh, altro consiglio che vi do è fare attenzione a come porta gli ottavi sting che è un modo tutto suo di suonare è inimitabile come i grandi musicisti grandi bassisti della storia non possiamo fare altro che prendere il meglio da loro e cercare poi di eh, fare nostro qualche tecnica, però non, non saremo mai Sting o Marcus Mille o Vittor Busse. Ci eh, sono loro, eh, voi siete voi, come io sono io eh, e basta. Non, non dobbiamo imitare nessuno eh, tanto è, è inutile, purtroppo è me ognuno ha il suo tocco, ognuno ha le sue caratteristiche. E il portamento di Sting in questo brano è fondamentale, perché il brano in realtà ehm, ha delle figure ritmiche ben precise, eh, c'è cioè questo rullante molto marcato del dei grande batterista, Police. Eh, un, un leggero pad, se non mi ricordo male, che entra a un certo punto, qualche nota di pianoforte, poi gira tutto intorno, ovviamente la voce <ride> distingue, clamorosa, ma eh, al basso incastrato, ovviamente beh, di, di, di, la parte della chitarra è fondamentale, questo brano è bellissima. ma il grosso, del, quello che porta, che dà groove a questo brano, quello che gli dà questo effetto di potenza, diciamo, è proprio il basso che ehm, Sting suona quasi, come, quasi in clip, quasi in distorsione, e con gli ottavi che, se li ascoltate bene, non sono nemmeno troppo precisi, c'è una terzina un po', ma a quei tempi diciamo che era all'ordine del giorno, ehm non badare troppo a dettagli, ma si suonava, eh, la take migliore eh, era quella poi che, che, che andava bene, insomma. Infatti <ride> mi sa che il brano ha fatto un discreto successo, nonostante qualche, qualche zoppicata di, di Sting, ma forse è proprio la caratteristica bella de, del brano. E, ripeto, se ascoltate la traccia sentirete che gli ottavi parte il discorso che sono alcuni leggermente fuori tempo, insomma, ma la cosa bella, bellissima, è il portamento, ovvero, faccio un esempio, posso suonare gli ottavi tutti oppure posso marcare una certa, eh, un certo ottavo o un, eh, diciamo, per esempio il rullante o la cassa. Eh, quindi suonare con una dinamica e il portamento degli ottavi significa eh, suonare, per esempio, eh, due ottavi leggermente più eh, accentati e, e due magari meno, per esempio. Esagero, eh, per farvi capire e, eccetera eccetera ultima cosa che consiglio per suonare eh, questi brani è quello per avvicinarsi un po' a questo sound incredibile di Sting quello io ho fatto una lezione tempo fa su pad cosiddetto pad -muting ovvero il suonare eh, con il pollice, principalmente, poi il dito no, indice o meglio, e appoggiare appunto il palmo della mano, da qui, palm muting, più o meno vicino al ponte, in base a quanto vogliamo stoppare il suono e la corda, vedete, più mi allontano dal ponte, più stoppo la corda, quindi il suono. Sto alla giusta distanza, ottengo questo suono alla James Jamerson, che mi crea un po' appunto il contrabbasso, comunque c'è una storia dietro, eh, se mai leggete la storia di James Jamerson. Alternativa, una semplice semplicissima spugna rubata in cucina, la tagliate a misura, anche qui più o meno, quanto volete che vi stoppi le corde, anfilate sotto semplicemente. Ho usato una spugna, ma si può usare anche quel materiale che c'è cioè dentro i case, non mi viene in mente come, eh, come si chiama insomma. Ragazzi, se avete domande scrivetemi, eh, ripeto, trovate tutto allegato al link qui sotto e se avete soprattutto richieste per altri brani, eh, perché comunque a me piace molto fare trascrizioni, mi piace molto fare questo tipo di tutorial e mi piace molto far sì che eh, anche chi ha meno esperienza possa avere un repertorio, questa è un'altra cosa fondamentale, per poter eh, essere in grado di affacciarsi un po' al mondo de delle band, dei gruppi, de che, perché no del lavoro. E fare repertorio eh, è la cosa fondamentale e partire da brani che comunque vengono eseguiti eh... <ride> Molto, molto spesso, che sono i classici, proprio internazionali, eh, saperli, conoscerli, studiarli nel modo giusto è un grande vantaggio. Quindi, vi aspetto alla prossima lezione. Scaricate tutto al link qui sotto.